Benvenuti a questa terza serata dei nostri incontri di vita, una terza serata che ancora combattiamo con questo caldo del pomeriggio che è forte. Ieri vi siete divertiti, cosa avete fatto nella vostra giornata di libertà, facciamo un po' di, di, di interrogazione, <ride> che continua ieri pomeriggio e forte <ride> che <ride> Spero che abbiate potuto nel mare di testa. Sì. di tutta no, la voglio. giornata. mezza sì. giornata di mare. Ma Saline, invece sono state delle di eh bro, di tro, di calcio, di buono. Bello. Nostro... sicuramente uno si vede non sono Poi stato... stato... stato... mi è, anche... è stato altri. giusto per riprendere le forze. Sì. Mentre Chiara dove hai fatto il bagno tu? Eh, io ho il posto segreto consigliato da Bruno Mancini che non svederò neanche sotto tortura, perché è meraviglioso, ieri sera ho fatto un bagno tramonto meraviglioso. Si può dire, però, la nostra guida segreta di Bruno Mancini, quelle <ride> ruola, vabbè. Allora, nulla, eh, noi continuiamo con il nostro programma, con la nostra arte, con la nostra poesia, con i nostri disegni, ci sono sempre le opere di Merentina Perroni domani ci sarà una serata particolare Liga La Pinsca non ho capito? sono di Liga La Pinsca Il Liga, Liga, Liga, Liga, Liga, Liga. Liga. e questo qui è di Milena Petrarca e questo è di Milena Petrarca e ah, questo qua di Milena Petrarca sì e sono tre soci artiste di Liga. Liga in particolare ci segue da molto lontano, una vita abbastanza travagliata eh, che trova questi attimi di normalità attraverso questa, questa espressione ecco che invece sul fondo della biblioteca si staglia il miglior prodotto di Bruno Mancini che fa ingresso in biblioteca la limogena ciao Mirna ecco qua e io passo la parola, vi saluto come sempre, domani per provare un po' a tirare, a tirare la somma di questi quattro giorni e poi sicuramente per i prossimi quattro mesi con uno vi racconteremo le varie, mh, le varie giornate che abbiamo vissuto qua, come l'abbiamo vissuto, un po' di foto, un, un po' eh, di video che uno poi monterà. sempre di notte, notte giusto? Come? sempre di notte appunto. sempre di notte perché di giorno non produce, sì. non, di giorno non produce produce, lui produce produce con la notte il nostro giovane mancino e la notte consiglia e quindi con il consiglio della notte lui lavora e questo è tutto, io vi auguro buon proseguo, ci vediamo domani e eh, lascio un microfono a chiara, ciao